Ciao tutti e benvenuti in questo nuovo video, mi dispiace tanto per il sole, ma oggi come vi ho già detto, ogni volta che fuori c'è un freddo cane, c'è sempre questo sole fastidioso. Oddio. Comunque, oggi volevo fare una story time, ovvero la mia prima story time, e, e vi parlerò del mio primo arrivo in Canada. Uh, primo arrivo nel senso quando mi sono trasferita per uh, la magistrale, perché io in Canada c'ero già venuta l'anno prima. Uh, per passarci tipo delle mini vacanze. Però questo è tipo il mio primo arrivo in Canada, nel senso che uh, cosa è successo quando mi sono trasferita per la magistrale, perché ho avuto tutte le sfighe del mondo nei soli primi tre giorni. <ride> allora, uh, prima di tutto, io mi sono trasferita uh, nel 2015, novembre 2015, 12 novembre 2015, io sono arrivata in Canada. Uh, ho atterrato a Montreal. Ovviamente io studio in una città... che uh, okay, Ovviamente io ho studiato in una città eh, più lontana da Montreal, tipo un'oretta e mezza, però per fortuna un mio amico che era in Erasmus, come è in Belgio, è venuto a prendermi perché anche lui abita, abita in questa città. Uh, uh, ovviamente il volo è stato, non è stato il peggio del peggio e siamo arrivati con calma. Uh, io avevo l'indirizzo dell'appartamento dove sarei andata a vivere. Bene, sono arrivata lì che era abbastanza tardi, erano le 6 di pomeriggio 7, per me era tipo già luna di notte, ero veramente stanchissima e sono arrivata in questo appartamento che avevo solo visto su Skype, che ho parlato col ragazzo e basta, quindi sono arrivata, l'appartamento non era niente di che, diciamo, eh, la, la camera era abbastanza piccolina, però ho detto vabbè dai, non importa. Uh, Ovviamente dovevo condividere la casa con questo ragazzo comunque ho parlato, una ragazza che non so, non avevo ancora visto. È arrivato, ho conosciuto il ragazzo che era appunto Loic, eh, e lui mi ha detto appunto: guarda, questa è la tua stanza, questa è la cucina, mi ha fatto un po' vedere in giro, lui era francese ed era in Erasmus lì. Abbiamo un po' parlicchiato così mi ha chiesto un po' come è andato il volo, eccetera, eccetera. Poi mi ha detto: Ma eh, questa ragazza con cui dobbiamo vivere, ti ha detto che il suo ragazzo verrà a vivere con noi e mi ha detto io con lei non ci ho parlato onestamente lui mi fa guarda lei si porterà il moroso che abiterà con noi ho detto bene era già comunque un appartamento di tre stanze eravamo già in tre non era un appartamento gigantesco quindi ho detto vabbè ok non posso dire di essere entusiasta dell'idea però vabbè comunque una parte dell'appartamento era diciamo sua quindi vabbè e poi lui mi fa io però non credo di restare ho detto io sono venuta qua perché ho parlato con te, fa, eh no, io non penso di restare perché io non voglio che Somoroso venga a vivere con noi perché tipo ha due cani giganti, io già li ho detto con Gesù, ha due cani giganti e poi loro hanno anche un gatto, ho detto, vabbè, il gatto non ho problemi, però dei cani giganti, non lo sapevo, non che i cani vi facciano paura, però onestamente non mi piace vivere con dei cani in un appartamento, se avessi la casa avrei un cane, ma in appartamento a me i cani non piacciono soprattutto se sono giganti quindi praticamente lui mi fa, io penso di cercare altro perché appunto non mi entusiasma l'idea poi sono moroso è abbastanza un mezzo criminale io non ho tipo, allora figlio mio io non capisco se tu mi stia prendendo per il culo perché sono appena arrivata e sono la novellina oppure mi stai sinceramente dicendo tanto vecchio che sono arrivata nel The Hood quindi al fine ero tipo, ok, io stavo spacchettando le mie cose e mi hanno detto, ok, va bene ho messo già tutto a posto, ho chiamato i miei, ho detto: sì, sei sì, dai, è carina la cosa, tttttt, però non mi, mi entusiasmava comunque la casa. E il giorno dopo lui mi fa: devo andare all'università, vuoi venire con me così vedi un po' il campus, siamo andati a vedere un po' il campus, eccetera. Al nostro ritorno eh, la stanza della ragazza era aperta, pensavo fosse tornata, invece lui fanno lei no, le lascia aperta sempre. A una certa lui eh, a una certa lui arriva questo mio coinquilino arriva e ha una pistola in mano, cioè io non sto neanche scherzando, ha una pistola in mano, io lo guardo, faccio, ma quella cosa è vera? E lui mi fa, sì, faccio, ma è tua? E lui fa, no, no, non è mia, è del moroso di, di questa tizia. E ho detto, perché hai una pistola in mano? Ti prego, vai a metterla giù, perché io ho ansia che adesso mi fa parte un colpo e moriamo tutti e due. E lui mi tipo, sei sì, incazzato e ha detto, oh mio dio, questo tizio ha una pistola in casa, ma ti sembra ha una pistola in casa? Col cazzo basta, io non vivo più qua, io adesso mi voglio cercare appartamento. Ho detto, oh! io sto schizzando bene, ho detto, no, fio, io ho già vestito, posso farmi ho spacchettato tutte le mie valigie. E questo tizio parte, io adesso mi, to mi toccherà a vivere con una coppia di cui lei ha due cani giganti, è un gatto e lui ha una pistola, è tipo mezzo criminale, aiuto, mi giuro, tipo ho detto, mamma, voglio tornare a casa. E lui alla fine mi fa, guarda, oggi vado a vedere un appartamento, quindi se vuoi venire con me possiamo andare a trasferirci insieme, perché comunque ci sono due stanze libere, era una casa in realtà, non era, non era un appartamento. E io gli ho detto, bene, ma quanto costa? Mi fa, costava diciamo quasi il doppio di quello che avrei pagato in questa casa. Allora, prima ne ho parlato con i miei, non ho detto la scosa del criminale della pistola, se no mia madre sarebbe schizzata. Però ho detto guarda non mi piace tanto, non è molto centrale, insomma mi sono inventata un po' di scuse, mia madre fa guarda eh, fai come puoi perché all'inizio siccome erano i miei che mi aiutavano con la casa e con l'affitto allora volevo parlarne con loro, poi quando ho trovato un lavoro mi fregava niente. Um, quindi ora siamo andati a visitare questa casa bellissima, era una casa a due piani c'erano cinque stanze, quindi saremmo state in cinque in casa questa casa era connessa all'altra casa vicina perché c'era la bandieria in comune, quindi era connessa quindi eravamo ripartiti partiti tutti insieme ed ero emozionata all'idea solo che mi sono sentita un po' in colpa nei confronti di questa ragazza che non ho mai visto che non non ho mai visto niente, insomma me ne sono andata così, però ho detto, a all'unico ho detto fuori per favore tu dirmi, tipo che ce ne andiamo perché io non ci ho mai parlato, mi sento un po' in colpa, e gli ho lasciato tipo dei soldi giusto per quei due o tre giorni in cui sono rimasta e ci siamo trasferiti, e tipo abbiamo fatto le valigie e ci siamo trasferiti il giorno stesso in cui abbiamo visitato la casa, che la casa era bellissima, però cioè, nuova eccetera, e proprietare, era una pazza, che magari vi farò delle storie a parte <ride> uh, quindi ci siamo, ci siamo trasferiti, abbiamo fatto we are out of here, bye bitches <ride> quindi uh, sì, ci siamo trasferiti in quella che è dopo è stata la mia casa per uh, otto mesi <ride> Quindi questo è stato un po' il mio traumatico arrivo in Canada che giustamente è per fortuna andato a finire bene, però ogni tanto penso al fatto di cosa sarebbe successo se io arrivavo, e questo tizio non c'era neanche e io alla fine sarei dovuta vivere con una coppia dove lui aveva una pistola e tipo faceva droga. Ok, welcome to Canada! Quello, ragazzi, questo mi è divertita un po' perché io non ero molto divertita Adesso che ci penso sì sono abbastanza divertita Però allora no lo ero Noi ci vediamo alla prossima volta Ciao